down abito, down abito. jumping jack Jack! che ha mangiato un troppo Dunque, <ride> un <Deve> carburare ancora <ride> Tanto il meglio di Anna ormai lo so quando arriva, quando ci sono le cose difficili, capito? <ride> Lì arriva il momento di Anna <ride> i medi.